o quelli grigi come state vedendo su altri completi però quello lo andremo a trattare in seguito porterò un altro video un po più dettagliato quindi andiamo a vedere la data e l'ora ragazzi e detto questo ragazzi veramente vi lascio un saluto approfittate di questo glitch per salvare questo completo e al prossimo video